Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qui per presentarvi che cosa? il capodanno della formazione digitale. Digitale, ve lo diciamo lì, ma c'è anche qui, che si terrà 16, 17 e 18 novembre dove? A Bologna, in una sede storica. È la prima volta che lo facciamo in una sede di questo tipo. Assolutamente. Siamo in centro a Bologna, a Palazzo Renzo, una location culturale e storica dove porteremo la formazione sul digitale. Una a tre giorni dove mettiamo la formazione al centro, quindi... Vi aspettiamo a Bologna, al centro della formazione e al centro di Bologna. Ci vediamo il 16, 17 e 18 novembre.